Naptain mi ha dato questo drone sono appena tornato dal volo è un po' lungo lo so ma seguitelo fino alla fine ne vedrete delle belle mi sono divertito tantissimo li ringrazio per avermelo mandato per il test seguite il video fino in fondo ci vediamo via sigla E fatto, eccolo qua lo andiamo subito ad aprire e vediamo che cosa contiene dentro Eccolo qua, Eccolo qua, Eccolo qua, Snaptain C S5C Già assemblato quindi non dobbiamo montare le eliche Ecco qua, questo è il nostro drone Ecco qua il nostro Snaptain S5C Poi abbiamo i paraeliche Questo è il radiocomando ecco il radiocomando ecco il radiocomando questo è molto utile queste istruzioni sono molto utili perché ci spiegano da subito le funzioni dei controller di plastica leggero questo è il vano per le batterie vediamo cosa troviamo la batteria il cavetto di alimentazione usb cambio delle eliche in plastica queste sono delle viti per poter cambiare l'elica primo impatto prima sensazione giocattolo però che sembra diciamo realizzato in maniera abbastanza solida sono i contatti di carica della batteria. Andrà caricata tramite questo cavetto, che vedete qui, vedete? e il drone sarà pronto per volare. Un drone giocattolo, che il primo impatto è di un drone ben costruito, le eliche sono grandi. Ecco il manuale di istruzioni, lo andiamo a leggere, lo studiamo. Dal manuale in italiano si vede subito fare manutenzione e uso, ci spiegano come caricarlo, la preparazione al volo, e naturalmente l'applicazione che noi dovremo scaricare. Accendiamo il drone, lo mettiamo in carica e facciamo la prova in volo. A dopo, ciao! Ciao, eccoci qua, siamo in campo volo, il nostro Snaptain S5C. Adesso lo montiamo, mettiamo i paraeliche, facciamo subito la prova in volo. Ecco, montiamo i carrelli, uno, due. Per il momento non monterò paraeliche, voglio vedere il volo senza paraeliche. La batteria, incassiamo il contatto, fa in modo che il cavetto entri tutto dentro, in modo che così possa... E posso diciamo, non dar fastidio. Si calagi il gimbal, questa lettine che vedete qua, e poi si fa scorrere in avanti e lui si blocca. regolare la posizione della, della telecamera. Oh, vedo qui un alloggiamento per una scheda SD. Eh. Accendiamo il drone. Questo è il pulsante di accensione. Ecco, vedete il LED blu davanti, LED rossi posteriori. L'applicazione SnapTain era, la vedete qui sull'iPad. C'è anche un tutorial video che ci spiega. Molto interessante, ci spiega come configurare il drone, come farlo partire. La, la rete wifi interna, SnapTain, lo colleghiamo, entriamo. Niente, niente da dire, vediamo la risposta. Devo dire molto completo. Qui abbiamo tutte quante le funzioni disponibili, fotocamera, video, cioè la media gallery. Questo consente di gestire il drone attraverso la rotazione, diciamo, lo spostamento del tablet. Questo per fermare il drone d'arresto, questo per farlo decollare. Questo attiva o disattiva i comandi dal display con questo tasto si attivano o si disattivano le funzioni questo drone addirittura dispone di comandi vocali questo è per il bilanciamento che adesso andremo a fare questo è per il flip, la rotazione e quant'altro facciamo adesso il bilanciamento attiviamo quindi i comandi del drone eccolo qua un attimo vediamo fin dove il nostro piccolo drone intende arrivare Ok, con l'Apple la iPhone non funziona, proviamo adesso con l'Android di mio figlio, va bene? Proviamo, facciamo il take e vediamo. <ride> Vedete che va per i fatti suoi. Non so se è un problema del sistema operativo che ho io, l'iPhone con l'ultimo aggiornamento, non so se è un problema di defensa, non ve lo so dire, non sono praticamente mai riuscito a gestire il drone a un certo punto è partito per la sua strada i comandi vocali funzionano splendidamente proviamo il radiocomando lo accendiamo a questo punto per sincronizzare il drone con il radiocomando si mette la leva avanti e indietro quindi proviamo a decollare Beh, decisamente meglio decisamente meglio quella di comando eccolo qua il nostro snaptail la risposta ai comandi è, è rapida è reattivo eh? non sta fermo un secondo naturalmente va... va un attimino sistemato se lascio lo stick vedete adesso lascio lo stick e lui tende ad andare verso la nostra sinistra, quindi cosa facciamo? Compensiamo e diamo e potendo andare all'indietro, quindi compensiamo e diamo, ecco, vedete si è un attimino calmato, ecco, oh finalmente si è stabilizzato ragionevolmente, No, è divertente, eh? devo dire, sì, sì, non è fatto male. Adesso eh, attraverso questi pulsanti possiamo attivare il flip. Li mettiamoci in posizione, si piglia questo tasto, gli dà un colpo, lui fa la dotazione. Ok, benissimo, quindi tutto funziona alla perfezione, devo dire, radiocomando promosso. Secondo me il, il controller funziona molto bene. Ecco, un saluto alla, alla telecamera. Ha anche la funzione che per uno che impara, perché in questo momento veramente stiamo girati all'incontrati, per uno che deve imparare è molto utile, in qualunque posizione io ci sia, vedete, anche se io lo giro, lui si muove come se la testa del drone non ci fosse, ok? Quindi così va avanti, così va indietro, è chiaro, questo è utile perché soprattutto alle prime armi uno tende a dare gli stessi comandi Ok? Quindi va a destra, va a destra, a sinistra, va a sinistra. È chiaro che se io non avessi, se non avessi questa opportunità il drone farebbe esattamente movimenti opposti. Bene, lo facciamo atterrare. Facciamo la funzione di atterraggio. Facciamolo atterrare, vediamo. Ci giochiamo la credibilità con questo atterraggio. E vai! Vale. Facciamo una manovra molto semplice. Non allontaniamoci troppo perché non so la sua portata. Proviamo, anche perché la batteria dovrebbe essere vicina allo scaricarsi. Che dire, quel radiocomando è interessante, risponde bene, è abbastanza veloce. Amici, allora, test, primo test eh, fatto, che dire, eh, radiocomando ok, risponde bene, veloce, rapido. Siamo arrivati a circa 50 metri di distanza, non ho avuto problemi di perdita di segnale. Per radiocomando, devo dire, positivo, test superato. Oh! Oh, povero drone addirittura sta volando con la batteria di baltata quindi da questo punto di vista l'ho massacrato l'ho testato in lungo e in largo ha resistito ha resistito nonostante tutte le botte che gli ho fatto prendere per vedere la resistenza e lui ce l'ha fatta eccolo qua quindi conclusioni è un drone giocattolo però ha delle caratteristiche positive. La prima, rapporto qualità-prezzo eccellente. La struttura è solida, è ben costruito, pesa 155 grammi senza pala eliche e circa 200 grammi con le pada eliche che io consiglio di mettere comunque perché è un drone fatto soprattutto per, per chi comincia, pertanto è bene che siano protette le eliche perché per quanto i motori a spazzola non siano così pericolosi come quelli Brushless, però, comunque, vi assicuro che, insomma, se prendono in faccia qualcuno fanno male. Quindi, lui, lui fa bene il suo lavoro. Anzi, direi che è una delle note più positive di questo drone, perché, per quanto sia ovviamente molto semplice, molto eh, elementare, insomma, come costruzione, però e risponde bene ai comandi i controlli sono abbastanza affidabili abbastanza precisi è dotato di tutte le funzioni l'abbiamo visto prima quindi consentono di regolare l'orientamento del drone dandogli piccoli colpettini a destra a sinistra avanti e indietro quindi opposti rispetto al moto che il drone fa appena lo mettiamo in overing quindi cercando di mantenere il più alto più possibile overing eh, in posizione quindi facciamo adesso un breve riepilogo costruzione buono sotto 200 grammi dire che non serve il patentino dire anche con la nuova norma che può volare vicino alle persone però vi consiglio sempre non andiamo a farlo volare vicino troppo alle persone state sempre attenti perché comunque specie considerando che è un drone di primo utilizzo è facile farsi male costruzione quindi voto in volo come si comporta in volo allora qui secondo come lo facciamo volare se lo facciamo volare con il radiocomando va bene è affidabile è abbastanza preciso, risponde abbastanza bene ai comandi, quindi con il radiocomando il mio voto è con l'applicazione. È un discorso a parte: merita l'applicazione perché io non sono riuscito a farlo volare decentemente con l'applicazione. Ho provato sia in iOS sia in Android. Mi ha dato molti problemi di segnale: perde il segnale intorno ai 10-15 metri. L'applicazione è abbastanza completa, ma ho avuto problemi di segnale e quindi con l'applicazione il mio voto non può che essere come consiglio di volare con questo drone guardate il mio consiglio è di usare il drone esattamente così in questa formula e questo secondo me è il modo per farlo volare ossia è bene abituarsi subito a usare il radiocomando con il stick col telefonino voi avete in tempo reale la visualizzazione di quello che è quello che il drone vede nella sua telecamera quindi questa è la conformazione per usare questo drone e con questa configurazione il voto nel volo è l'applicazione l'applicazione è abbastanza completa ve l'ho detto prima deve essere migliorata soprattutto nella gestione della potenza del canale questa è la parte che mi convince meno e il segnale wifi non è, dal mio test non è risultato un buon segnale non è un drone da mandare molto lontano lo capite bene un drone che deve stare intorno a 50 60 metri non mandatelo oltre tanto alla fine rischiate di perdere il segnale rischiate che non ha ovviamente gps non ha il return to home c'è il comando di sblocco di atterraggio rapido però eh, di fatto non lo manderei troppo lontano funziona bene, funziona abbastanza bene è un drone giocattolo naturalmente va utilizzato per questo come un drone giocattolo, come un entry level drone come il primo drone per voi Perché state imparando, per il vostro figlio però fa quello che deve fare è leggero, sotto i 200 grammi 155 per la precisione senza paraliche circa 190 grammi con i paraliche la telecamera 1080x720, la batteria ha una cella 34 volts 550 mAh, 7-8 minuti di volo. Usatelo in questa conformazione con il radiocomando, col telefonino avete il controllo, i joystick funzionano molto bene, risponde a tutti i comandi, potete attivare la telecamera e sconsiglio l'utilizzo solo con l'applicazione. Ancora secondo me deve essere migliorato soprattutto il segnale, soprattutto in iOS, funziona meglio in Android. Eh, però questa è la confermazione che aiuta a imparare come usare un drone sin dall'inizio è un drone che costa poco qui un coupon sconto ulteriore 10 euro di sconto se comprate il drone attraverso il mio canale grazie a SnapTain per avermelo dato in test grazie per avermi permesso di fare questo primo test scrivetemi se volete che io approfondisca non c'è stato tempo eh, di vedere le varie funzioni c'è una funzione di percorso programmato la funzione vocale va studiata meglio Insomma, se volete un approfondimento, scrivetemi sul canale qui sotto nei commenti e io sicuramente farò un altro video di approfondimento di questo drone che ho iniziato a conoscere adesso e che sicuramente può darci ulteriori soddisfazioni. Conclusioni: regalo di Natale per tuo figlio? Ok, va benissimo. Per cui vi ringrazio per seguito il canale, il prossimo video eh, sarà prima del previsto. Una sorpresa. Vi ringrazio, seguite il canale, avete superato da tempo i 1000 iscritti. Ci saranno dei video su Enac e tante altre cose interessanti. Grazie, a presto la settimana prossima da ad e Grazie a S5C, alla prossima.